Rientrato dalla convalescenza della strage Chinnici mi ritrovo assegnato alla sezione Contrignote, un ufficio che si occupava delle sentenze che servivano alle persone che avevano subito un furto parziale o totale della macchina che serviva poi da presentare alle assicurazioni c'era una stanza e questa stanza furono abbandonate le apperchiature nuove volute da questo ufficio per fare nascere questa banca dati. Mi piaceva tanto l'informatica, stava nascendo l'informatica, quindi siccome io dovevo compilare migliaia di sentenze poi da dividere ai vari giudici del pull antimafia che dovevano firmare anche loro nonostante si occupassero di mafia gli occhi mi sono andati su quelle stampanti su quel pc che era un peccato tenerli fermi e li ho accesi ho cominciato a giocarci un pochettino quindi anziché io stare 10 minuti per compilare 3, 4, 5 sentenze, con quel metodo di lavoro, finalmente il primo lavoro informatico, in, nel giro di 10 minuti ne sfornai una ventina, trentina e anziché loro arrivare a loro, anche compresa dottore Falcone, il dottore Borsellino, anziché arrivarne 20 eh, al mese, io gliene mandai 20 a settimana e loro si sono trovati inondati di queste di questa sentenza e si sono arrabbiati, dice ma come noi dobbiamo lavorare di... sulla mafia ma chi è questo che ci manda e se la presero con il dottore Sunzeri, che era il dirigente proprio dell'ufficio dell contro ignoti quindi hanno chiamato dice ma guarda io non sono io e l'ha detto dice vabbè ce lo porti lo vogliamo conoscere salgo qua per la prima volta ho conosciuto questo bunkerino e mi reco nella stanza del dottor Borsellino appena mi vede dice ah tu sei sì. Sì, io, ma di che cosa? Dice, se tu ti occupi della sezione Contrignotti? sì. Non mi disse più niente, dice, va bene, vattene, poi ti faccio sapere. Venne convocato dal consigliere Coponnetto. Mi ricordo che eravamo il 16 aprile dell'85, ci portò in questa stanza. Queste sono le apparecchiature che servono per creare finalmente questa banca dati.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 Non c'è riuscito e, caso strano, sono stato io che sono rimasto coinvolto nella sua strage a occuparmi proprio della bancaria. Loro erano felici come i bambini. Il primo giorno, io mi ricordo che finì la prima microfilmatura. Subito l'ho sviluppato, ho stampato. Gli portai la prima stampa al dottore Borsellino. Ci voleva poco che mi baciava, mi abbracciava ed era felicissimo. mai avrei potuto immaginare che potevo lavorare e conoscere queste persone. Il premio è stato questo, non è stato quello di essere rimasto in vita in una strage. E stare qua adesso a raccontare questi fatti e incontrare tanti ragazzi è stato un premio alla mia onestà.